Mi auguro che questo momento così significativo faccia veramente aprire un dialogo tra il tavolo, interfedi, in particolare il nostro Monsignor Nosiglia, con il prefetto della nostra città. Grazie dottoressa Gallo. Prego.